pace e bene cari amici ben trovati in questa trentesima domenica meditiamo sul testo di luca 18 9 14 potremmo dire che continuiamo la scuola di preghiera iniziata domenica scorsa dove Gesù ci ha illuminati sulla necessità di pregare sempre senza stancarci. Oggi illumina invece come pregare, come stare alla presenza di Dio, in particolare sottolineando il valore che ha l'umiltà davanti a Dio. Andiamo dunque al testo. Gesù si sta rivolgendo a coloro che avevano l'intima presunzione di sentirsi giusti e di sprezzare gli altri questi due aspetti sono collegati. Tanto più una persona si sente a posto o non avverte eh, la gravità del suo peccato, non ha consapevolezza eh, delle sue fragilità e delle sue difficoltà, tanto più si sente in diritto di disprezzare gli altri, comunque di guardarli dall'alto verso il basso. Ecco, il Signore allora racconta la parabola che segue proprio per convertire i cuori di tutti e specialmente di coloro che hanno questo problema. Abbiamo nella parabola due personaggi, un fariseo e un pubblicano. Entrambi salgono al Tempio di Gerusalemme per pregare, ma diametralmente opposti sono i modi con cui si rivolgono a Dio. Anzitutto il fariseo. Ecco, il fariseo eh, ricordiamo, era eh, parte di questo gruppo del giudaismo di persone che avevano a cuore di fare la volontà di Dio in tutto e per tutto e di santificare il loro quotidiano, quindi... A tal fine avevano eh, portato le leggi di purità del Tempio nella vita di ogni giorno, quindi cercavano di seguire tante regole per eh, fare in tutto la volontà di Dio, ma il rischio di quest'uomo è che finisce per sentirsi giusto per ciò che fa. Vediamo. Anzitutto il Vangelo dice che pregava tra sé. Uno potrebbe dire pregava tra sé, cioè mh, nella sua interiorità, in silenzio, ma ci può anche far pensare ad un altro aspetto, cioè che si rivolgeva a sé, cioè parte pensando di pregare e rivolgersi a Dio, ma in realtà, come abbiamo visto e come adesso rileggeremo, fa l'autoelogio di sé. Dice infatti, oh Dio, io ti ringrazio, perché? Perché io non sono come tutti gli altri uomini, ladri, adulteri, ingiusti. Io infatti digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutti i miei beni. Allora, vedete, quest'uomo... Come si pone davanti a Dio? Come suona il suo modo di, di dire, di fare? In modo molto arrogante, presuntuoso, ci dà un po' fastidio al sentirlo. È una persona che si sente a posto, mh? si rivolge a Dio, anche l'atteggiamento fisico, eh, in piedi sta ritto nel Tempio, fiero di sé. Eh, vedete, parte per ringraziare Dio, ma si rivolge a Dio e nel frattempo coltiva sentimenti di superbia e di disprezzo verso gli altri. E si ritiene giusto, a posto. Perché? Perché lui fa delle cose, cioè si identifica con ciò che fa. Fa sì delle cose buone per carità, anzi fa più di quello che prescriveva la legge. La legge prescriveva infatti di digiunare una volta a settimana, lui digiuna due. La legge prescriveva di pagare la decima di alcuni prodotti, di offrirla al Tempio. Lui dà la decima parte di tutto, quindi fa delle cose buone. Il problema è che lui vede solo queste, non vede più tutta la realtà di sé. Allora, vedete, diceva anche Papa Francesco che non basta chiedersi quanto uno prega, ma è importante anche chiederci come preghiamo, o meglio, com'è il nostro cuore. È importante esaminarlo per valutare i pensieri, i sentimenti ed estirpare arroganza e ipocrisia, perché non si può dire di pregare e nel frattempo avere arroganza e ipocrisia. Non si può. Dobbiamo pregare ponendoci davanti a Dio così come siamo. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il valore dell'intimità e del silenzio perché è lì che Dio ci incontra e ci parla. Solo a partire da lì possiamo incontrare autenticamente Dio ma anche gli altri. Ecco il problema di avere contatto con sé, avere contatto con la propria interiorità, rendersi conto di ciò che siamo davanti a Dio. Dicevano gli autori spirituali vuoi sentirti eh, meglio degli altri? Confrontati con chi è peggio, vuoi avere giusta consapevolezza di te? Mettiti davanti a Dio. E lì illuminati dalla grazia, chiedere veramente che il Signore ci illumini, renderci conto del nostro peccato, delle nostre fragilità, delle nostre eh, incoerenze, eh, dei nostri moti interiori, eh, di tutto ciò che eh, veramente appartiene alla nostra miseria, e renderci conto di quanta misericordia Dio abbia verso di noi. Dunque, Facciamo tanta tanta attenzione perché nel cammino di fede, specie per chi frequenta, è facilissimo che le cose buone che facciamo diventino degli sgabelli per innalzarci al di sopra degli altri. Tutto ciò che di buono facciamo rendiamo grazie a Dio, ma insieme a ciò che di buono facciamo rendiamoci anche conto di come siamo e di quanta bontà, pazienza abbia Dio e abbiano gli altri nei nostri confronti. Ritornando al testo, dall'altra parte abbiamo invece il pubblicano, il pubblicano che sta alla porta del tempio, non ha neanche il coraggio di alzare lo sguardo verso l'alto, inginocchiato si batte il petto dicendo Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore», diametralmente opposto. Il pubblicano, che era uno che, secondo la mentalità di quel tempo, era un uomo perso, senza possibilità di salvezza, collaborava con i romani, era esattore delle tasse per loro, era l'impuro per eccellenza, il rinnegato. Costui ha invece un atteggiamento vero davanti a Dio, implora misericordia, è bello il termine abbi pietà, è come a dire fammi lemosina, mi la tua misericordia, trasforma la mia vita». Vedete che cosa è l'umiltà? L'umiltà non è quella di disprezzarsi e neanche quella di tenere gli occhi sempre verso il basso e neanche quella solo di dire parole brutte contro se stessi. L'umiltà è la verità di sé davanti a Dio. La persona umile è la persona consapevole di sé, consapevole dei suoi pregi, di cui ringrazia il buon Dio, consapevole dei suoi limiti, sui quali pazientemente lavora, ma che al di sopra di tutto si sente amato, perdonato, salvato da Dio. È la persona umile, la persona dunque che ha consapevolezza di sé. Quest'uomo davanti a Dio si sente piccolo, sa che ha bisogno di Dio per essere giustificato. Nella scrittura essere giustificato non vuol solo dire essere scusato, ma essere reso giusto davanti a Dio, cioè poter vivere all'altezza del sogno di Dio, poter vivere una vita giusta, bella, libera dal male. Il fariseo si sente giusto, a posto, in virtù delle sue forze, delle sue capacità, e non si rende invece conto che è un povero corrotto. Il pubblicano, invece, fa i conti con la sua miseria e tornerà a casa giustificato, reso giusto da Dio. Vedete, in conclusione, quindi, eh, ritornando ancora sull'atteggiamento di questi personaggi, chiediamo a Dio davvero la grazia di fare attenzione alla superbia. Il fariseo, diceva Papa Francesco, è l'icona del corrotto che fa finta di pregare, ma riesce solo a pavoneggiarsi davanti a uno specchio. Così nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto e un ipocrita. La superbia compromette ogni azione buona, svuota la preghiera, allontana da Dio e dagli altri. Che il Signore allora ci aiuti a combattere questo vizio tremendo della superbia, ci aiuti a riscoprire la bellezza dell'umiltà, riscoprire la libertà profonda che si sperimenta quando si impara a riconoscere, a confessare il proprio peccato, quando si impara a chiedere scusa a Dio e al nostro prossimo, allora la nostra vita diventa più libera e liberante perché quando lasciamo che la misericordia di Dio tocchi la nostra miseria anche noi diventiamo più misericordiosi con la miseria degli altri. Che Dio allora ci aiuti ad essere sempre più umili, sempre più come Lui ci ha sognati. Pace e bene e buon cammino!